È da un anno che io ho iniziato, Sushi, <ride> <ride> ci sono messo la testa <ride> no, non vedi la sua prezza. La terrazza del Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, e dico finalmente, sono in vacanza, ho dato il mio ultimo esame il 20 e oggi è il 22 e sono tornata a Padova, come vedete da questa location diversa. Finalmente ho anche deciso di ricominciare un po' a vloggare, non so se avete notato, ma gli ultimi video non erano molto vlog, in quanto presa dagli esami, presa dallo studio, sinceramente, lo ammetto, non avevo voglia. Però... Adesso sono piena di energia, piena di voglia e sono felice, sono tranquilla, finalmente dopo 4 anni di università posso godermi le vacanze di Natale senza dover pensare a studiare per gli esami, ho un mese di vacanza, esattamente un mese da oggi perché il 22 gennaio Inizierò uno stage, non ve l'avevo ancora detto perché volevo aspettare che fosse tutto confermato Ma adesso ve lo posso dire, dal 22 gennaio inizierò uno stage alla McFit a Milano nel dipartimento di marketing Quindi da gennaio per un mesetto mi seguirete in quelle che saranno le mie giornate lavorative Non so in realtà quanto potrò filmare, però vi racconterò, vi spiegherò meglio una volta che avrò iniziato Per adesso... Questa settimana, che è la settimana di Natale, sono a Padova con la mia famiglia, quindi vi porto con me in questi giorni, prima, durante e anche dopo Natale, se volete. Io ho voglia di filmare, quindi filmo, filmo, filmo finché non vi soffrerete di me, non guardate più i miei video, insomma. Iniziamo questa giornata andando a fare l'epilazione. È da un po' che non ve ne parlo Però è da un anno che io ho iniziato Esattamente un anno fa, prima di Natale Ho fatto la mia prima seduta E dopo un anno posso assolutamente dirvi che i risultati ci sono Si vedono e sono evidenti Io ho fatto inguine e ascelle Là sotto non c'è più niente ragazzi niente. Le ascelle niente Cioè praticamente io non devo più pensare a radermi o a fatto se ho peli o meno, mettermi costume, mutande, insomma, è davvero una cosa fantastica. Adesso vi lascio il video della spiegazione del sistema di Epilate e perché lo rende tanto diverso e efficace. Questa qua è una nuova tecnologia, si chiama SWT, cioè un'onda selettiva. Va a differenziarsi dalla luce pulsata perché la luce pulsata ha un'energia che non è costante, quindi non arriva sempre alla cellula germinativa se non elimini la cellula germinativa non elimini completamente il pelo ok e quindi tanti peli li va a addormentare. Non è laser, perché il laser va ad agire su più ristretti fototipi di pelle, quindi non puoi andare a lavorare su fototipi tipo brasiliani di colore, ok? E su tutti i tipi di pelo. I peli più fini non li prende il laser. Poi, per eliminare tutti i, i tipi di pelo, ci volevano più laser. Quindi, che cosa ha questo macchinario di diverso? Ha un impulso quadrato: cioè, dal momento in cui parte il fascio di luce, al momento in cui arriva, il macchinario fa... Quel così, così e così. Quindi sono 70 gradi costanti all'interno del follicolo. La luce pulsata invece fa così, così, così. Quindi magari questo pelo te lo prende, questo lo addormenta. Poi, il laser è una, è una luce monocromatica, per questo vado ad agire su più fototipi, devi avere molta differenza fra pelo e pelle. Il nostro macchinario, che è Ellipse. Vado ad agire anche su pelle abbronzata, quindi si può lavorare anche in estate, cosa che se tu fai il laser in estate è impossibile. Mm. Questa tecnologia ce l'avete solo voi? Questa tecnologia ce l'ha solo il Pilate praticamente, il Pilate al il brevetto per ellipse. Il laser lo fai di regola è luce pulsata ogni mese, questo non lo fai ogni mese ad esempio. Dalla prima alla seconda passo un mese, poi un mese e mezzo, poi due mesi la luce plus te la fai ogni mese e già dalla prima seduta vedi la quantità dei peli diminuire poi lavora a zone quindi ci sono zone large e zone regular allora zone large costano 44 euro a zona seduta zone regular 38 per fare il trattamento deve essere passato un mese dall'ultima ceretta, pinzetta, decolorazione, silk pill bisogna arrivare rasati non bisogna prendere farmaci, antibiotici non bisogna soffrire di epilessia, diabete, iscrivoli, ormonali o della tiroide o vaio policistico, eh, non devi aver subito interventi chirurgici oncologici negli ultimi 12 mesi. Fra una seduta e l'altra una persona può rasare come quanto vuole senza nessun problema e basta già dalla prima alla seconda seduta tu vedi la quantità diminuire. Dopo che hai fatto stai 8 sedute una volta all'anno ti fai un ritocco per mantenere il trattamento è garantito all'85% del risultato c'è sempre un 10-15% di crescita dei peli che ci mette 10-15 anni a fuoriuscire. però dopo che tu hai fatto le tue 6 sedute, sei a posto in estate si continua senza nessun problema basta applicare la protezione e poi dal sole al trattamento passeranno 15 giorni dopo due giorni tu puoi esporti al sole e basta utilizzare la protezione 50, quella che diamo noi Jimmy Dimmi. prima di Natale Solo dieta <ride> Al sushi Sushi Prima di Natale il sushi può solo accompagnare no. Alti livelli oh, Non è vero? Ma... No, come no? Prima di Natale il sushi Natale, Vabbè, ale Ale Ale Ale Sushi <ride> Non mi torna. Ora sposto quella fotocamera. Ah, finisce oh, ma... qua il tuo aiuto. Mi aiuti tu Luna. Manca la musica natalizia. Tanto io se vuoi. Mm. No, ok, te la metto. <ride> Batti le mani, schiocca le dita Toscano tutta la vita Buongiorno Oggi sono un pochino on the go Perché sto raggiungendo Andrea Che è il mio fotografo, amico Prima è amico, poi è fotografo perché mi ha detto che adesso, visto che è uscita una bella giornata, potremo fare qualche foto per Adidas. In quanto mi è arrivato un pacco con un sacco di roba nuova invernale. Comunque failed, cose del genere. Quindi adesso, photoshoot con Andrea. Ce l'ha una, però... Allora madre, ti è piaciuto il pancake? Buono, buon. Sì? Sicura? Ah, perché? Eh, perché tu sei quel lampo, Un po Che dici la verità. Ah, sì? Sì. Quindi? Buono? Direi di sì, adesso fammi finire. Grazie, mamma. <ride> Sempre una gioia. Uh -huh. Buono. <ride> Approvato, via. Ti piace anche la mamma? È tutto. Una bella lezione. Cassimo cioè, andrebbe direttamente a discapito della. Sono diretti a Monia. Le dice niente a me. No, non essere testato. Sono in treno che sta raggiungendo Venezia perché oggi, che è domenica 24 settembre.. Finalmente le mie amiche Adele e Linda, e andremo a pranzo al ristorante di Linda. Linda ha aperto un poster, è suo, lo gestisce lei e io sono strafiera di lei perché è una gran donna che ha fatto questo passo e ha avuto questo coraggio. Da tantissimo che non le vedo da agosto, quindi non vedo l'ora di passare la giornata con loro a Venezia. Il posticino che ha fatto la Linda? Da ci cioè ci metti un piacere e poi devi trovare oppure Paralìa, diventa un po' cosa tua. Qui al Kofler ci sanno fare. Mente Kofler venezia! <ride> yeah. Yeah. Siamo non siamo, Va bene, fai tu il nostro giro Che carino Vedi, la sopra c'è la terrazza del sindaco Del sindaco, quella di dove c'è Il è bondaco, è. Del Ah, del bondaco. Bondaco. <ride> E Natale, anche per luna, torno. piano Luna, mangia piano. Madonna, come se non ti stesse da mangiare. Non lo porta via nessuno. Oh, respira, respira. Madonna. Luna, Luna, Luna. Ciao, buon Natale. Grazie, signor. Ho messo un'applicazione simile sì, sul mio telefonino. Bollito. Alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ho ricevuto per Natale. Allora, questi orecchini da parte di mio fratello che sono in Oro Rosa. Poi da parte mia mamma delle creme o l'olio 31 della Just, questo libro, la donna che cancellava i ricordi che sto leggendo è fantastico, l'Apple Watch Big New Entry e il profumo di Gucci che poi è arrivato anche con il mascara mini da borsa e un pochette o un mini beauty case in velluto, stupendo. Jimmy mi ha regalato il caricatore del MAC perché il mio stava per morire e la ragazza di mio fratello mi ha regalato questa bellissima maglietta Gluten Free Girl.